Bella Hadid sfila per una persona speciale, sua sorella Gigi. Non c'è nulla che Bella Hadid non farebbe per sua sorella Gigi, tanto che ha sfilato per lei insieme a suo fratello Anwar. Bella, Gigi e Anwar insieme in passerella. Cosa c'è di più bello che assistere al successo della persona a cui vuoi più bene al mondo? Partecipare alla sua gioia. E contribuire a rendere quel momento ancora più speciale. Così ha deciso di fare Bella Hadid, che ha sfilato alla presentazione della nuova collezione di Tom Milfiger, Tommy Hilfiger, Tommy al 2017, realizzata in collaborazione con la sorella Gigi. Bella ha voluto chiudere lo show per rendere omaggio al suo lavoro e mostrarle così il suo pieno supporto nel progetto stilistico che ha deciso di intraprendere. A loro in passerella si è aggiunto Anuar, il più piccolo dei fratelli Adid, anche lui sulla buona strada per diventare un modello professionista, una famiglia intera ha dominato la London Fashion Week 2017 e la solidarietà che hanno mostrato reciprocamente ha commosso tutti. Già qualche giorno fa le due sorelle si erano fatte notare alla sfilata di Anna Sui, quando hanno sfilato abbracciate a causa di un piccolo incidente che ha visto protagonista Gigi Hadid, che aveva evidentemente perso una scarpa nel backstage dello show. Invece di lasciare la sorella indietro, Bella ha deciso di percorrere la catva con lei, sorreggendola e permettendole di poter partecipare alla presentazione della collezione. Amiche, sorelle, complici, Bella e Gigi Edith farebbero davvero di tutto luna per laltra. Bella e Gigi Hadid si vogliono ovviamente un bene dell'anima ma, come tutte le sorelle, spesso si prendono in giro e si fanno degli scherzi. Dopo la sfilata di Tommy il Milfiger, Gigi è stata ospite di BBC Radio, dove è stata intervistata riguardo i suoi ultimi successi. Come spesso accade in queste occasioni, è arrivata una telefonata da parte di una fan che, con un ottimo accento inglese, ha iniziato a fare i complimenti a Gigi Adide e a chiederle consigli per diventare una modella. La ragazza ha ovviamente risposto alla sua piccola ammiratrice peccato che fosse tutto uno scherzo di Bella. È stata la sorella, infatti, a chiamare la radio e fingere di essere una fan per prenderla un po' in giro. Complici e solidali certamente, ma ogni tanto è bene ricordare che in famiglia bisogna aspettarsi questi tiri in qualsiasi momento. Oltre alla sorella Bella e a milioni di tenager in tutto il mondo, Gigi Adida ha anche un altro fan d'eccezione, Taylor Swift. Le due sono amiche da anni, tanto che la cantante ha richiesto la partecipazione della modella nel suo video Bad Blood, e spesso si vedono per passare del tempo insieme. In una recente intervista Taylor ha usato delle parole meravigliose per descrivere Gigi Adid, è puntuale sui set, sorride a tutti ed è una persona all'ascolto. È una perfetta business woman che gestisce tutto alla perfezione, ha detto parlando delle sue doti professionali. Ma, come ovvio, Gigi Adid è molto di più. La prima regola di Gigi è vedere il lato positivo delle cose e di trattare le persone come lei vorrebbe essere trattata. Ed ecco perché è circondata sempre da così tante persone.